Repubblica News Stealing come dago anticipato, Mario Calabresi ha scelto Tommaso Cerno come condirettore, il consiglio di amministrazione della Gedi si riunirà il prossimo 25 ottobre, per nominare il nuovo direttore dell'Espresso, Massimo Giannini? Meno. Gedi Gruppo Editoriale, editore del quotidiano La Repubblica. Comunica che è stato approvato il progetto di riforma presentato dal direttore Mario Calabresi per il rinnovamento di Repubblica nella sua edizione cartacea e digitale. Entro fine anno il quotidiano si presenterà in una veste totalmente nuova. Per offrire con sempre maggiore efficacia al suo pubblico nuove chiavi di lettura e di approfondimento e si arricchirà, nella sua declinazione digitale, di una nuova applicazione con contenuti originali a pagamento. In questo contesto, Tommaso Cerno assumerà la condirezione di Repubblica a far data dal prossimo 25 di ottobre. Cerno, che negli ultimi 15 mesi ha diretto con successo l'Espresso rafforzandone il prestigio e l'autorevolezza, coadiuverà il direttore Mario Calabresi in un momento di importante innovazione del quotidiano. L'editore formula i migliori auguri di buon lavoro a Mario Calabresi e Tommaso Cerno, nella convinzione che sapranno interpretare al meglio questo percorso di evoluzione, consolidando il ruolo centrale del giornale nel panorama editoriale del paese. Il Consiglio di amministrazione, che si riunirà il prossimo 25 ottobre, nominerà il nuovo direttore dell'Espresso.